Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di pomodori secchi e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli Ingredienti sono parmigiano, mandorle pelate, prezzemolo fresco, pomodori secchi sott'olio sgocciolato, tonno in scatola sott'olio sgocciolato, sale, pepe, olio e aceto di vino bianco. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le mandorle e il parmigiano e tritiamo per dieci secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo i pomodori secchi, il tonno, i rametti di prezzemolo, il sale e il pepe. E facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Adesso riuniamo sul fondo con la spatola, andiamo a recuperare anche quello che si è depositato sul coperchio. Questa è la consistenza, in questo momento, adesso versiamo all'interno del boccale l'olio e l'aceto. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Il pesto di pomodori secchi e tonno è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto di pomodori secchi e tonno può essere utilizzato per guarnire crostini o per condire pasta. Grazie e alla prossima ricetta.